A volte ti osservo sbiadita dei giorni, colori impressi in una stretta cornice, nel riflesso di un eterno sorriso, sei ovunque in nessun posto. Quante parole non dette oserei ora pronunciare, madre, se fossi qui. stasera così vicina e così remota, impronta indelebile nei miei pensieri, viaggi tra le due del tempo. Ti racconterei senza parlare dell'assenza di te e della tua costante presenza. Pringo quei giorni tra le braccia, vedi? I ricordi scivolano via come vento tra i rami. Le parole sembrano nubi sparse in un cielo infinito. A cercarti, le mie mani non sanno più cosa stringere da quando i tuoi occhi hanno lambito il cielo, madre. Ed ora ho l'età che avevi tu. Ma il mio cuore non è invecchiato. Ha solo percorso tanti vicoli bui. Stille di rugiada da cui attingo ad ogni passo, benché stanco di percorrere un cammino senza meta. cerco, nelle ore di vita, oggi sei l'ultimo e il primo pensiero della giornata, perché non c'è sosta nella strada dei ricordi.